Allora, ciao brava gente, non so chi è che ha visto il video di prima di questo, se non l'avete visto, mi raccomando, ve lo metto qua. Eh, siamo qui, eh, dal carrozziere, quello che abbiamo conosciuto in quel video, ha accettato lo spoiler dell'altra volta, quindi oggi vediamo un po' come risolvere le magagne sulla mia macchina. Eh. Eh, ma è a me non mi riprendi? Che no, ero geloso, questo è il mio canale Era il tuo canale, adesso anche il mio Ve lo ricordate? lo scienziato pazzo <ride> eh, sta Ma di che è questa macchina qua, tutta scassata era è mia, la mia, ma l'ho sporcata apposta per fare ah, il video eh, Ci era credi? Era così Io no minato, <ride> vantino, Proprio male, guarda qua, tutta piena di muschini <ride> La collezione 2021 <ride> <ride> Quelli lì, non c'erano l'altro anno Quella è tutta roba fresca <ride> E' carrozziere, qua ce n'è da fare, eh, amici <ride> Allora, vediamo un po' le magagne quali sono Oggi proviamo a risolvere tre tipi di magagne questo, grazie Covid, pranzo fuori, eh, okay. cosa fai? Prendi la confezione di pizza Magari, al trancio, ma... posi lì, l'unto me l'ha fatto e poi lo spawni. fa? Eh, troppi, troppi. Adesso, adesso proviamo con lo sgrassatore, poi vediamo il carrozziere, il carrozziere, cosa dice. Poi c'è la collezione dei moscerini 2021 okay. e questi anche secondo me io proverei a ammorbidirli con lo sgrassatore e poi giù di lancia. Bah. E poi, qua. È veramente veramente balordo questa zona qua e eh, qui la vedo dura anche perché se riusciamo a togliere tutto lo sporco guarda, guarda, di sicuro c'è qualche bolle bene c'è lo sgassatore ve lo ricordate Ezio sì. carottiere di fiducia allora bene, facciamo la prova sgrassatore va via lo, lo sgrassatore. lasciamo lì un momentino che lavora sono convinto io parlo carina, che stando lì sotto il sole che, che lo scalda un po un po di olio di gomito Vogliamo. questo tu è eh, sgrassatore facciamolo va, vedere va, agli beh. amici del canale il questo è un sgrassatore multiuso, multiuso di casa si si sì, sì, noi qua abbiamo tutto oggi c abbiamo pasta abrasiva straccio una vita di esperienza qua ci vai la tecnologia e l'inventiva un inventore qua esatto invento il, il cofano duble fase lo giriamo no. dall'altra <ride> Prova. No, no, va via. Quindi allora, questa va qua, via. No, va via. questa era una macchia di unto, vecchia di Mesi, lasciata lì dall'incuria del proprietario di questo gioiellino. Però no. Eh, via. lì è dove è più spessa, bisogna mettere ancora una spuzzata. Però già l'abbiamo risolta, eh? quindi carrozziere per adesso un punto. Allora, Sappiate quello... che se mangiate in giro e vi sporcate l'auto, con le confezioni, nel mio caso di pizza al taglio, vi resta quella brutta macchia di grasso, ovviamente cosa fai? Prendete un Prende un uno sgrassatore. sgrassatore. Sai cosa farei Ezio? Sì. Io sì. vorrei provare io anche una zona dei corso. moscerini, per vedere se li ammorbidiamo un po'. Perché io avevo già pensato, quando piove 3-4 giorni di fila che sono morbidi, sì. Sì. ci do un colpo di lancia. eh! Però se voglio farlo oggi che c'è sole, magari lo sgrassatore, il moscerino lo ammorbidisce. Vediamo un po' la quantità che mette anche, Bisogna così vi sapete regolare. No, la eh sì, è come quando pulisci il gas della cucina Lo metti lì che ce ne sia E poi lo lasci lavorare un po' e voilà. No ma Non farlo tutto eh. Cioè, Io non è che voglio che lavorano i miei ospiti Io volevo solo Col, ah, col, col sederino bello. parato da uno che l'ha fatto per eh, lavoro Volevo trovare un modo Vabbè è... ah, Vada ah, lì macinina che ti voglio bene mm. Ti rimetto a posto Oh, comprala così eh, eh. Eh, me lo oh. no è, non... <ride> è il sole che mi fa questo effetto qua vedo il sole sta notisco è una condanna sì, ma più tardi se ultimi... mentre aspettiamo togliamo la macchina ecco quella ecco, volta... importante è questa questa qua non è sono io che l'ho fatta anche se non sembra possibile. questa sono riusciti a farmela in un parcheggio c'è ancora da capire se è un pezzo di copertone o un pezzo di plastica che ha fatto sta macchina, però qua o un po' Qua con lo sgarciatore non ce la facciamo no. perché non è roba organica, questa e qua bisogna va, andare di va. polish o comunque pasta brasile. Pasta basiva. Ecco. Allora, proviamo con la pasta basiva, mentre aspettiamo che il gestitore faccia il suo lavoro. Buon house. Cosa ti stai di nuovo inventando? T ho visto una foto con, con, la, con una piuma rossa in mano? Cioè, non si può dire niente. un stile Archimede. Non si può, ancora siamo ancora nel. Sono ancora concentrato. Eh. Vabbè, quando, quando te ne esci fuori con qualcosa di. Guarda, noi siamo arrivati, è già bene che fino È già andata miseria. via. Allora adesso ti, ti filmo mentre fai l'ultima passata. Troppo rapido, troppo rapido. Ne abbiamo preso uno del mestiere, dovevamo prenderne uno che non sapeva fare niente. Quindi la pasta abrasiva. La pasta abrasiva è questa qua. Ci bagni uno straccio pulito, importantissimo che non ci sia polvere perché che sennò no, la che polvere riga. Queste qua sono fatti apposta. Ah, sono stracci apposta quelli? sono fatte apposta per lucidare. Guarda che roba, è già diventata tutta bella apposta, wow. Eh, adesso ho trovato come passare mezza giornata, allora mi metto, me la inquadro poi tutta. in superficie però è eh, tanta roba eh. in un attimo cioè, sì. a toccarla col dito non si sentiva neanche il desiderio io non pensavo che veniva mai più bianca quella roba lì sì, sì. mi spiace un po' per la collezione di moscerini ne avevo eh. una bella quantità, una bella, bella quantità. Sì, ancora un po' che roba ragazzi fai no, e comunque è lo stesso principio di quando lucidi le lame per capirci sì. allora poi facciamo un video sulla lucidatura delle lame Guarda solo come viene lì, ah, questa qua è quella proprio più, più impestata, lì, lì purtroppo, secondo me se riusciamo a pulirla, qua, eh, tiriamo fuori qualche magagna nella carrozzeria perché purtroppo tira su tutto lì quando va la macchina, però che roba, eh! sapete qual è il problema vero di questa situazione brava gente, che adesso che so come fare, tocca farlo moralmente, Mentre invece prima non sapevo come fare, mi dicevano, ah la macchina le fa schifo, eh, ma non sono capace a metterlo a posto. Invece adesso diventa pubblico che so come fare. Allora vedrete che splendore. Guardate solo come si muove però Ezio, ragazzi. Cioè, con una manicatura così, non, cioè, non si direbbe che l'hai fatto tipo per 40 anni, 30, quanti eh, sono? Da 15 eh? 55. 40 anni di carrozzeria ragazzi ma, ma se lo conoscevo prima ho quando avevo 20 anni facevamo una macchina da ho Formula 1. Ho incominciato U. quando non c'è neanche una cercatrice, tutto male tutto male. Tutto male. tutto male, tutto male. Beh comunque dopo 2000 anni di evoluzione ci sono cose che si fanno ancora a mano carica. Sì, ah. sì, <ride> soprattutto quelle intime. Sì, sì, quelle intime ma sei proprio un porcaccione, perché, perché l'hai pensata solo che io ti ho sentito che la pensava e l'ho detto ma <ride> cosa <Quello ride> vuoi pensare? tra l'altro sto masticando la cipress. ho sudato e mi sono pulito eh, ci manca che è rotto scorreggio eh. mi accendo una sigaretta poi tutto quello che non, non andrebbe fatto in un video guardate nel frattempo eh zitto zitto non dice niente io questa e macchina è qua la vendo 500 euro in più di quello che l'ho comprato <ride> E vado pure dal concessionario dove l'ho preso e dico vedi come si fa bene una macchina, cribbio. <ride> Va bene, allora adesso il concetto l'avete visto. La parte difficile l'abbiamo vista. Fermiamo un attimo la parte del cofano. Facciamo ancora velocemente quella parte dietro la ruota e poi ce ne andiamo a fare merenda con Mara, la compagna di Ezio. Allora Ezio si è fatto così prendere dallo sgrassatore che ha deciso che quella zona lì brutta Prima facciamo quello che viene con lo sgrassatore. Poi, li, poi, poi di la che pasta resta, ecco, quello che resta valutiamo il da fare. Sì, Grande, guarda quanta roba tira già via così. Eh, oh spruzzato. ragazzi, quella roba ma lì... l'ho spruzzato io? La eh, macchina non eh. è fresca di lavaggio, ma io quella zona lì, non, da quando l'ho presa, due settimane dopo che avevo i primi segni, con la lancia, l'autolavaggio non sono mai riuscito a farla venire. No, no, no, non viene. Se non guarda solo come cambia il colore. La guarda. Di colore. Cazzo, adesso mi... mi tocca lavarla tutta, che puoi a paura. Quindi, adesso lo sapete, anche voi non siete più scusati se avete la macchina magagnata. Ma io credo che lì, bisogna fare attenzione perché lì ci sarà qualche bozzo di pietrolina. Eh? Perché soprattutto ah. quando c'è la pozzanghera sì, che spruzza su acqua. Sì, ma... ma... niente di vedere. Poi. Io direi di non passargli neanche la, la pasta brasilia, perché tanto no, no. quei segni lì faccio 10 metri e ci sono di nuovo. È venuto, è venuto. Eh. Ragazzi, bah, più 1000 euro nel valore della macchina e adesso i biscottini della signora Mara. Ma che ci ferma più? <ride> Grazie Ezio. Guarda lì dove c'è il... Ah no, ecco, vediamo il coso del gasolio, il gasolio di nuovo è una sostanza a base d'olio. Quindi si toglierà con uno sgrassante, che l'olio è l'olio grasso. Dovebbe essere così. Poi fermati Ezio, per favore, perché io non, non ho intenzione di darti niente a livello di soldi. No, no, quindi... no ma io non voglio. <ride> ci cioè mettiamo subito in chiaro le, le finanze del canale, quali sono vi ho invitati a fare no però mi spiace che ci lavori sopra tutto, lascia così io volevo solo far vedere agli iscritti del canale e a chi capita sul canale, iscriviti però se capiti qua altrimenti la macchina tu la pulisci io vengo te la sporco apposta <ride> Il mio nome è Vendetta, c'è il film con, con quello figo che piace le... Vendetta so. Junior. <ride> Guardate che roba ragazzi, A ah, è la meca cambia eh. cioè, Adesso le parole. donzelle, le donzelle tenetevele strette perché se vedono me con questa macchina qua vi scappa la moglie eh, occhio okay. <ride> <ride> <ride> Anche perché io ho molti funzioni, ho cioè anche la funzione di cuscino Aspetta <ride> ce n'è un po' qua, qua. guarda un eh. po' <ride> Ma avevi visto quel meme che c'era il tizio che diceva basta bruciare i grassi, bruciamo i maghi <ride> io, so, io sto con quello lì e Io. Anche. mio fratello Mario faceva il battilastra battilastra vuol dire che in quei tempi lì il bollo sulla macchina lo tiravi su lo tiravamo su lo tiravamo ah, su lo tiravamo. No, battendo. E poi quando saldavamo tanto con l'ossigeno una volta non c'era ancora il filo continuo c'era l'ossigeno eh, e allora lì entrava ad essere ghiccio Trado, tradotto bisognava essere del ghiccio <ride> <ride> cosa vuol dire ghiccio? ghiccio vuol dire figo il figo della coda eh, un, grande. Grande, eh, grande, eh. no. un grande quindi questi personaggi qua all'atto pratico le primissime macchine che erano quelle che la carrozzeria era rifinita a mano per farla combaciare bene era il, tuo, il Abbiamo lavoro. fatto, io mi ricorderò sempre negli anni 70, un'appia. Ti ricordi la lancia appia? No. Quella che si chiudevano le porte all'incontrario. Non te la ricordi? L'unica con le porte al contrario era un 500 giardinetta, come ricordo. Ah, la 500 giardinetta ne <coughs> abbiamo anche fatte. Ne eh. ho fatta una che... Ma fatta in che senso? Che te la portavano a bocciata e tu le hai No, era arrugginita, la smontavamo tutta. Tutta la smontavamo, toglievamo i, no? i sedili, tutto quello che c'era da smontare e poi si saldavano i pezzi rugginiti poi si andava avanti, si dava il fondo, si verniciava si separava, Comunque tutto si un lavoro lav lav lav di mamma ma. tutto, tutto male un Cioè roba che oggi invece se c'è qualche pezzo che non va se poi va in demolizione Carto. ne prendi uno le demolizioni Depp non erano ancora ovviamente fornite come adesso perché di macchina non era che ce n'era e quindi bene. Tutto male. Ecco, quei problemi lì tra 40 anni non ci sarà più nessuno capace di risolverli eh. Qualche piccolo talento isolato, ma non sarà più una professione. No, perché per esempio c'è Ed mondo... è una perdita grossa non saper più fare le cose male. Eh, ma no, non solo nel mio campo. No, no, dappertutto. Da La tecnologia ci sta togliendo un po', secondo me, di il valore, Deve sapersi aggiustare, il valore della persona alla fine se, se oggi non abbiamo un'assistenza da parte della tecnologia e della, della tecnica tante cose non siamo più capaci a fare eh, tipo anche battere le eh, laniere il suo amico che ha fatto fai lì in legno ah. quello lì è un artista lui eh, eh. era... è un artista No, Cosa dice... che ti ha fatto in Quello che ha no, fatto vedere. Le... Fatto... Io avevo fatto un video. ah, ho capito. Sì, sì, quello, cioè, là. quello lì. Ma quello lì eh, non diciamo troppo. Allora, perché no. vuole tanto conoscerlo? Eh. vi portiamo un video assurdo, ragazzi. Cioè, questa persona ha fatto qualcosa di... che non, è... non è concepibile. Non è concepibile. Ma nella quantità che l'ha fatta veramente, eh. cioè, Ma fatta, piacere... vabbè, un piccolo spoiler, poi spero di riuscire a conoscerlo. Questo signore ha, conosce. ha riprodotto in miniatura cose tipo, ad esempio, lo stabilimento di Olivetti di Ivrea. Olivetti. Ma tu lo vedi che è grosso come adesso. Io sono una mano, facciamo che è da qui a qui. Ma se guardi dentro le finestre e vedi la gente che si muove e lavora, cioè, è assurdo. È assurdo. Sì. È pazzesco. Eh, dobbiamo trovare il modo di andare a parlare con questo personaggio. mi qui. piacerebbe conoscerlo? Allora, se, se, riuscire, se Massimo riesce a contattarlo, vieni con noi a fare sì, i video si, sì, si, sì, si sì, vedi sì, che alla, alla fine Cose da mondo diventa uno squadrone noi ci muoveremo mi, mi, mi fate piacere, si mi chiamate ma sicuro, ah. si, guarda, se riesco a conoscerlo ti chiamo sicuro benissimo, grazie fa piacere anche a me, cioè è bello oh, no, alla no. fine fare i video, si sì, ok, pertanto quello che guadagno su YouTube almeno che me la godo la vita, no? <ride> <ride> bon, andiamo a aspettare Mara? si sì, sì. Ciao ragente ragente, non brava gente, Così lo faccio diventare il saluto ufficiale? Boh, Com'è? Arrivo arrivo la merenda merenda. E arrivo la merenda, arrivo alla merenda, merenda. merenda. Ma abbiamo fatto cantare il peso qualsiasi momento. Bravo. Dai, le... Stiamo filmando. Ah, oggi ci abbiamo anche Anna, ragazzi, questa è Anna, la fuggitiva dell'altro video, la compagna eh. del buon Mars. Allora mettiamo tutto a posto questo, facciamo un unboxing, Poi, dai, pulita la macchina, cioè. si sì, è tutto a posto, allora, andiamo. adesso non, non ho più la scusa da dire se che, che una macchina sporca, No, adesso mi tocca farlo ragazzi questo cazzo la, fa, la faccio in autunno dai. Tengo sport ah, me, me, la, me la porti, la, te la faccio io. autunno. Diventa come la vuoi. <ride> no, no, non voglio farti, no, non mi piace che faccio lavorare. Ma la non so. scherzare. Eh. Però è stato bello perché almeno con te... Vieni, te, te la te faccio. Dietro. Due ore si fa tutto. Voi mangiate carne? Sì. Buon, facciamo una costinata e tiriamo la macchina. Porto io la carne sì, e, sì. e te mi fai la macchina. Sì. Vedi, La legge del baratto. Voilà. Eh, sulla carne pago l'iva. Eh. Eh. Sì, <ride> sì, sì, sì. sì. <ride> Va bene, questo è un altro casso di spoiler. Questa è la configurazione merenda. Cioè, Ezio, che l'avete visto? Sua moglie Mara. Finalmente siamo riusciti a filmare Anna, la compagna di questa mente fervida. L'altra volta era quella che quando siamo andati a trovare il Massive Fan Club avevo detto no, lei perché non si lasciava. Poi invece cioè, l'ho presa per sfinimento praticamente. E dunque, e, noi, e poi io sono il Moon, vabbè, sì, l'avete già visto. Perché Simone è, Simone è più gentile mm. Tranquilla, io sono comunque abituato anche a essere insultato. Quindi chiamami no, come no, vuoi no. no. <ride> Guardate cosa ha preparato Mare. Cioè, ma no, loro... no, niente. Salute. Salute! Questa, questa è l'ospitalità, capite? Cioè, sapeva Salute. che venivamo a fare un video, ma credo. Ezio, Salute. grazie Salute di, Salute. di avermi voi, reso praticamente obbligatorio. Avere la macchina a posto. A tutti voi. Anche a voi, eh? Allora, che ho ha detto Volevo solo far vedere l'evoluzione della cosa. Mara è sparita per un attimo, è tornata, è spuntato fuori questo. E poi mi sono accorto che ha dei tatuaggi. Guardate quello del braccio, che bello che è. Quella bella rosa blu. Eh? E gli altri cos'è che hai? Poi ho fatto questo. Non... Ha ah, la chiave di violino. No, è un cuore. Sì, però c'è vicino una chiave di violino. No, c'è una P che vuol dire prendoni questo Ah, io invece Pietro da musicista ho visto una chiave di violino. E' fatto il mio nipote. Voilà, tutti, tutti dentro. La P. Tutti dentro. E poi ho E quella è una chiave di violino. Quella è una chiave di violino con una rosa e un no. cuore. E voilà. E hai capito? poi ne ho un altro che non posso farti vedere. Eh, non importa, come avessimo avessi visto. Vedere. No. Cioè, adesso ci manca che va dietro nel garage e accende eh, l'Arley e poi eh. siamo a posto. Eh, no, no, no, non fate tanto eh, così, co oh, eh, non fate tanto così, e così, eh. Ce l'ho anch'io, eh. Il tatuaggio, anche lui, esatto. eh. Wow, tu, eh. Eh. Anche Che roba, eh? Ce eh. Qua, così, eh vedi, sì. ce l'ho anch'io la rola. Quella è una rosa, eh. eh. È bello, sì, sì, anche io farò una. Eh, qua farò qua eh. Ah, ma ne fai ancora? Senti, non del bugire l'Arley ce l'hai parcheggiata dove? L'Arley? là. <ride> Vabbè, no. noi adesso ci scofaniamo. Questo, questo ben di dio, eh. Quindi, arri ciao!